Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi realizzerò insieme a voi questo fuoriporta natalizio. E come sapete faccio parte del design team di Scrub Boy ed è proprio di Scrub Boy l'album che ho utilizzato per questo progetto. Nello specifico ho utilizzato l'album Cotton Winter che è un album che ho già presentato nel, in un video di presentazione delle carte eh, che diciamo, secondo me, si presta bene per eh, questi, questi lavori di Natale. Vi faccio vedere, vi spiego nel, diciamo nel particolare alcuni dettagli, anche se questo è un lavoro molto semplice, come vedrete poi nella realizzazione del video, eh, perché non ho fatto nient'altro che eh, utilizzare le carte del, dell'album Cotton Winter, eh, dal quale ho ritagliato tutta una serie di particolari che poi vedrete che ho incollato, che ho incollato un po' dappertutto e, e poi ho utilizzato, a parte le carte dell'album, ancora qualche particolare che sono per esempio questi fiori in carta che, ho, che, io, che avevo già realizzato oppure questi fiori in stoffa eh, che mi sono serviti per abbellire un pochino in più questo, questo fuoriporta. Anche queste stelle sono di un di una particolare un legno molto sottile e ancora qui vedete c'è un, eh, un albero di Natale è fatto con una fustella su del feltro brillantinato. Quindi diciamo che eh, a parte questi particolari appunto, che sono degli abbellimenti diversi dalla carta tutto il resto è stato ritagliato ritagliato dal mio album. Ho utilizzato un telaio, vedete da ricamo, di queste dimensioni perché è una cosa che boh, io l'ho usata già diverse volte ma a me piace molto da utilizzare e poi ho attaccato il, il naso per, per legarlo alla porta. E sul bordo ancora ho, ho utilizzato della semplice garza, proprio la garza per le medicazioni. E eh, un'altra cosa, ho rifinito il tutto con un, un prodotto eh, che è praticamente la neve, eh, un tubetto eh, con dentro questo prodotto che simula la neve, che viene praticamente data direttamente dal, dal tubettino, così rimane semplice piazzarla dove si vuole. Quindi come vi dicevo, lavoro semplicissimo, vedrete, e adesso che vi ho appunto detto questi due particolari non, non avrete più nessun problema a seguire il, il video in cui l'ho realizzato.